Dalla, eh, da quando noi abbiamo ehm, saputo della realizzazione di questa centrale che è già realizzata e in via di collaudo Questo è avvenuto eh, grosso modo a, a luglio, fine luglio e eh, abbiamo sollevato già a suo tempo il problema. Poi ehm, abbiamo visto la necessità di informare i cittadini perché il concetto di biomassa è molto complesso. Apparentemente sembra una cosa come dire ehm, molto... Eh, quasi salutare perché si parla di bio masse, in realtà è eh, null'altro che eh, gasificare del materiale, non solo legnoso, ma c'è una eh, diciamo, la, la varietà di, di cose che si possono bruciare, è, è diversa e c'è regolamentato da un decreto ministeriale. E quindi la città di informare i cittadini, abbiamo coinvolto un po' tutte le forze politiche e... Associativa di Ponte Caniano, ma alla fine, probabilmente per la delicatezza dell'argomento, sono venuti. Quindi noi abbiamo, eravamo convinti di portare avanti questa iniziativa del RER-13, noi abbiamo invitato persone esperte nella materia e testimoni che vengono soprattutto dalla terra dei fuochi. E, e, e soprattutto c'è l'ingegner il il, Caprioli che è il relatore della, per quanto riguarda la centrale a biomasse di Questum che, che è stata bloccata perché eh, non era consona né al contesto agricolo, ma anche ah. al contesto culturale, tant'è vero che il, presidente della, il, il direttore glielo, scusa, della, dei, dei tempi di dell'area archeologica ha fatto una relazione al ministero molto negativa e quindi è stata bloccata. In Pontevedere abbiamo esattamente la stessa cosa, abbiamo una centrale che è stata costruita all'interno di un borgo abitato con le persone che ci abitano di fronte, in più abbiamo il territorio di Ponte Cagnano che per 85 ettari è area archeologica e quindi abbiamo tutti gli ingredienti per poter dire che quella centrale può essere un problema. Non lo vogliamo dire in maniera come dire eh, come voci fuori dal coro, ma vogliamo innanzitutto informare i cittadini su quali possono essere le conseguenze, specialmente legate alle nanoparticelle. Al fatto che i fumi di questa centrale non hanno uno sbocco a centinaia di metri con un camino, ma sono eh, rilasciati in atmosfera a livello di, eh, diciamo del suolo del, del, della strada, e, e soprattutto il fatto che eh, questi, quei, questi fumi non avranno. Eh, nessun tipo di, di controllo. Qui eh, in zona non ci sono centraline per il rilevamento, quindi andrebbero quantomeno posto delle centraline per controllare. Questo è quello che sicuramente faremo altre iniziative a seguire, ma eh, il punto principale era quello di informare le persone per quanto riguarda la nocività di questi impianti. Per essere ancora più precisi, come deve essere già detto in precedenza un impianto che si trova nel territorio del comune di Salerno, ma nelle immediate vicinanze appunto del centro abitato di Ponte Cagnano-Faiano, ed è proprio questo che chiedete all'amministrazione comunale vicentina, di interessarsi probabilmente, anzi in maniera certa, verso il comune di Salerno affinché si possa capire qual è l'impatto ambientale. Eh, sì, innanzitutto l'amministrazione comunale, una volta che noi abbiamo sollevato il problema ha risposto che eravamo di, di allarmismo degli allarmisti. In realtà non è una questione di allarmismo, è una questione di informazione. Purtroppo queste centrali, eh, grazie a questo decreto del Ministero dell'anno scorso, del Ministero dello Sviluppo Economico, non prevedono via, cioè la valutazione di impatto ambientale, ma basta un silenzio assenso, cosa che il Comune di, di Salerno ha fatto e quindi l'impianto è stato costruito nel silenzio più totale, senza nessun tipo di controllo se non un controllo amministrativo che il, eh, il Comune di Salerno ha fatto in maniera rigorosa eh, facendo riferimento alla normativa. Il problema però è che questo impianto ricade in un'area che è abitata. Oltretutto c'è da dire che la, diciamo, è molto vicina anche a quei famosi contenitori industriali che creeranno un ulteriore problema a eh, Ponte Cagnale in termini di, eh, di, di traffico perché non ci sono strade e quindi creeranno un ulteriore inquinamento. E questa centrale è a poche centinaia di metri da quella zona dove saranno costruite case. Quindi anche Ponte Cagnani indirettamente sarà interessata da questi seguimenti in un'area che si sta costruendo adesso. Quindi eh, il problema di Ponte Cagnani non è un problema marginale, ma è il principale. Quindi il Comune, una volta venuto a conoscenza, avrebbe dovuto immediatamente dirlo o chiedere di indire una conferenza di servizi, come si fa per quanto riguarda impianti un poco più grandi e quindi si fa una valutazione congiunta con le amministrazioni era opportune per qua. Altra cosa aggiungo, oltre all'inquinamento, il problema è l'approvvigionamento della biomassa. Essendo una zona che non è all'interno di un bosco, o vicina a zone di produzione, eccetera, quindi ci sarà sicuramente un impatto per quanto riguarda il trasporto di questo materiale che dovrebbe avvenire una stradina via Scavata a Casa è una stradina di 4 metri a senso unico, eh, chiusa tra, tra abitazioni e tra altre diciamo, aziende che stanno sulla zona, per cui logisticamente non mi sembra un punto in cui un impianto poteva esistere o esistere. Ricordiamo ai cittadini di Ponte Pontecagna Feano dove e quando si terrà la vostra iniziativa. Allora l'iniziativa si terrà a Piazza Sabato, venerdì eh, sera alle ore 18, e durerà un paio d'ore e sarà organizzata con un dibattito eh, tra questi esperti, sarà, eh, cioè sarà un moderatore che farà delle domande che alterneranno gli argomenti, il discorso della viabilità e della vivibilità per, a causa diciamo, di queste costruzioni che faranno a via Budetti, nei contenitori industriali. Ma eh, e poi ci sarà sicuramente il discorso dell'impianto eh, dell a più in cui si spiegheranno tutte le conseguenze che un impianto può avere. E poi ci sarà alla fine chi vorrà intervenire, eh, prenderemo i nomi e poi ci sarà una, diciamo un dibattito un po' più ampio in cui le persone potranno intervenire. Sicuramente verranno persone da, da Scavata Casa Rosso che hanno in qualche modo dato una nostra, diciamo in qualche modo una, la, la, la, la disponibilità a venire perché sono molto interessati all'evento, anche perché a casa loro ancora non hanno organizzato niente, quindi questo evento sarà anche e eh, soprattutto per loro perché possono in qualche modo dar voce alle loro preoccupazioni.